Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di aprile 2022. Ad aprire le danze è la comunicazione dell'amministratore di condominio relativa alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. Devono essere forniti all'anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nel 2021 in merito ai lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali. Devono inoltre essere indicate le quote relative ai singoli condomini. La comunicazione è funzionale alla predisposizione del modello 730 precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate. Doppio appuntamento l'11 aprile 2022. Il primo appuntamento riguarda il versamento dei contributi IMSS in favore di golf, Badanti e Babysitter. Nei primi dieci giorni del mese devono essere corrisposti i contributi relativi al primo trimestre del 2022, ovvero i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Entro l'11 aprile 2022, inoltre, gli enti del terzo settore, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche potranno presentare domanda per la ripartizione della quota del 5 per mille IRPEF. Qualche giorno di ritardo a causa delle festività pasquali per il canonico appuntamento per i sostituti d'imposta, ovvero gli adempimenti periodici, in programma il 19 aprile 2022. I soggetti interessati dovranno provvedere ai versamenti IRPEF, IVA e contributi IMS relativi allo scorso mese. Nello specifico sono interessate le ritenute IRPEF alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente assimilati, corrisposti nel mese precedente, Oltre alle ritenute, il sostituto d'imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. I sostituti d'imposta devono provvedere inoltre al pagamento dei contributi IMSS dovuti dal datore di lavoro e relativi alle retribuzioni erogate nel mese di marzo 2022. Le partite IVA con liquidazione IVA mensile dovranno provvedere ai versamenti relativi al mese precedente. Un'altra festività, quella del 25 aprile, fa ritardare di un giorno la scadenza per l'invio degli elenchi Intrastat, che invece è in programma il 26 aprile 2022. L'adempimento riguarda sia gli operatori intracomunitari con obbligo mensile, sia quelli con obbligo trimestrale. I primi dovranno inoltrare gli elenchi riepilogativi relativi al mese di marzo, mentre i secondi quelli relativi al primo trimestre del 2022. La data in agenda deve essere segnata dai contribuenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti UE. L'ultima scadenza del mese riguarda la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura. Con la legge di conversione del Decreto Sostegniter passa dal 7 al 29 aprile 2022. Il termine è relativo alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020. Devono essere comunicate le spese relative ai bonus casa e al super bonus 110%. Questa dunque è la panoramica degli adempimenti del mese di aprile 2022. Per ulteriori informazioni e maggiori approfondimenti potete fare riferimento all'articolo di informazione fiscale che trovate nel link all'interno della descrizione.